10.02 in diretta su TRS Radio come sempre questo è lo spazio del mattino a loro in bocca abbiamo raccontato questa mattina che insomma avremmo parlato di arte se vogliamo perché anche questa è arte ma eh, soprattutto parlato di fotografia di una mostra che in realtà eh, termina questo weekend eh, forse non proprio vicinissimo a noi ma eh, abbiamo la macchina e quindi in qualche modo possiamo arrivarci una mostra che sarà a Koryukana che è a Corio Canavese in piazza della chiesa, la chiesa di Santa Croce e una mostra fotografica personale di Maria Cognetta con Sergio Motta curatore della mostra Sergio Motta che abbiamo ai nostri microfoni nuovamente, che salutiamo, buongiorno Sergio Ciao Simona, buongiorno agli ascoltatori Ah, ci ritroviamo per parlare di fotografia, eh, insomma lo ricordiamo tu eh, nasci a Torino dove vivi e, lavoro, e lavori anche se sei molto giramondo eh, e insomma questo girare il mondo ti ha permesso forse di eh, capire meglio quelli che sono eh, gli sguardi visto che poi ti sei dedicato anche ai ritratti ma forse cercare di capire un pochettino come far conoscere meglio agli altri tramite diciamo così l'obiettivo i pensieri o i problemi no? eh, del, del giorno d'oggi eh, una tra l'altro c'eravamo sentiti un po di tempo fa eh, ormai questo sono qualche anno fa eh, una mostra che avevi messo in piedi ehm, legando quello che era la fotografia a un percorso olfattivo tramite l'olfattorio di torino quindi eh, insomma ogni, ogni tua opera era abbinata a un profumo scelto eh, con eh, perizia e pazienza tra l'altro da eh, Luli Gaidano ma dicevamo parliamo di fotografia adesso e eh, quello che è le geometrie di, eh, di questa personale di Maria Cognetta quando eh, ho così letto geometrie mi è venuto in mente anche un po' se vogliamo Franco Fontana eh, che in qualche modo anche eh, nei, nelle fotografie, nelle foto insomma lui eh, anche se eclettico ricercava molto no? Quello che era eh, la geometria anche nei paesaggi, paesaggi che forse in questo modo ritornano anche in questa personale o no? Eh, ma, eh, più che paesaggi Maria ha colto dei particolari, mm. eh, particolari che ci circondano, eh, che può essere un traliccio triangolare, può essere la scala a chiocciola di un palazzo d'epoca, può essere una, una staccionata, un recinto con, composto da anelli e quindi comunque delle forme geometriche eh, Diciamo che è più facile andarla a vedere che spiegarlo, sono 26 opere in mostra eh, curate benissimo, mm, sinceramente Maria non, non osava tanto perché la sua prima esperienza, la sua prima mostra, io ho creduto in lei e eh, posso dire di aver avuto ragione, perché il successo è andato oltre ogni più rosea aspettativa, eh, le opere sono piaciute tantissimo, c'è un afflusso di pubblico notevole sia al sabato che alla domenica e posso dire che Maria ha dato veramente il meglio di sé, ha saputo cogliere cose che io non mi vergogno a dire, a volte non avrei visto quindi proprio il caso di dire che l'allieva ha superato il maestro <ride> vabbè ogni tanto ci vuole dai, che l'allieva superi il maestro senti ma eh, Sergio tu sei curatore di questa mostra cosa vuol dire fare il curatore? il curatore è quello che partendo dalla disponibilità di uno spazio o cercandolo eh, aiuta l'artista, in questo caso una fotografa ma potrebbero essere opere pittoriche Aiuta a realizzare la mostra, quindi eh, mandare gli inviti, trovare la location, eh, stabilire quante opere ci siano, allestire le luci nel modo migliore perché le opere siano valorizzate e così via ed è quello che ho fatto io, per una volta invece di esporre le mie mostre mi sono limitato a guardare quelle di un'allieva. Ti piace di più essere curatore o essere, eh, diciamo così, curato? Ecco, usiamo questa parola. Non, sa non saprei dirti, beh, io mi sono sempre curato da solo, devo dire. Sì. Eh, dopo 32 anni come fotografo, a parte che adesso ho iniziato la regia cinematografica, ma eh, devo dire che eh, mi piace cambiare un po', non fossilizzarmi sempre nello stesso ruolo e quindi eh, eh, mi piace vedere ciò che fanno gli altri, aiutarli a crescere perché non sono geloso della, della mia attività mi piace che qualcuno possa ereditare da me la capacità, la tecnica, eh, la, la creatività Sai non è molto, non è sempre facile eh, trovare eh, degli artisti che mettano a disposizione eh, Insomma la loro capacità no? nel, nel, nel lavoro e condividerlo Perché poi alla fine si parla di, di condivisione ma alle volte la parola rimane solo sempre un po' così nell'aria In realtà invece tu lo metti proprio a condivisione Volevo chiederti, tu hai accennato al fatto che stai eh, attraversando anche un percorso da regista È una fase quasi obbligata dopo la fotografia e diventare quindi regista? È più facile? No, direi di no. Io non eh, penso che io sempre non dico odiato, ma eh, trascurato il cinema. Mm. Eh, mi, sì, mi è piaciuto andare a vedere film, sono un collezionista di DVD, però eh, non ho mai dato peso più di tanto. Poi boh, è scattato qualcosa in una notte insonne mi sono immaginato la trama di questo film che sarà girato tutto a Torino, a Corio, a San Raffaele Cimena, a Rivalza, insomma un po' in giro intorno a Torino. Eh, le riprese sono iniziate da 15-20 giorni, dovrebbero terminare per fine maggio e boh, spero che, che, che piacerà a chi verrà a vederlo. Eh, Come mai la scelta di... Uh, tenere Torino come diciamo così mh, filo uh, narrativo, uh, Torino tu ah, l'hai tenuta sì, anche beh... tanto nelle fotografie Sì beh io Torino l'adoro non per campanilismo ma perché mi piace molto anche Milano perché mi piacciono altre città ma Torino trovo che abbia eh, con questi viali, con il Po, con la collina, eh, stili architettonici diversi dovuti alle varie epoche, alle varie invasioni, abbia un'infinità di location che si prestano benissimo alle riprese cinematografiche, non per nulla a Torino tra fiction e film girano circa una trentina di lavori l'anno. Eh sì, eh, e poi chiaramente alcune scene girarle a Torino era più difficile vuoi per i rumori vuoi per eh, che ne so De Oro e quant'altro allora abbiamo scelto location un po' più appartate eh, che però non, non inficia assolutamente il risultato finale, Sergio, tornando alla fotografia, per poi salutarci e, e lasciare a te, insomma, l'invito dei nostri ascoltatori a venire a vedere eh, questa mostra ancora questo weekend. Eh, si parla sempre di eh, modernità, quindi di cambiamenti anche nelle attrezzature, ma si torna a parlare di vintage. Tu eh, ritorni, ritorneresti ad utilizzare la macchina fotografica con la pellicola eh, oppure no? Ormai insomma, la modernità in qualche modo aiuta e superisce. Dipende dall'utilizzo che devo fare delle immagini. Eh, la, la modernità ti consente sicuramente un risparmio economico perché non devi stampare le foto, puoi averle tutte subito, cancellarle se non sono venute bene, quindi è l'ideale per un reportage di viaggio o per delle foto mh, che tu vuoi avere subito. È chiaro che se parliamo di foto, d'arte, di foto destinate a un'esposizione dove tu la foto la componi prima nella testa e poi nella fotocamera, allora la pellicola va benissimo, è un po' il discorso del vinile e del cd, il cd è molto più pratico, non si riga, però chissà come mai adesso a distanza di non so, un paio di decenni si sta ritornando al venire. Eh, perché le cose belle tornano. Senti Sergio, noi siamo in chiusura. I tuoi prossimi progetti quali sono oltre al film? Eh, beh sì, un altro film che è già in progetto. Sicuramente sempre a Corio ci sarà una mia mostra intorno al 26 di luglio che è la festa patronale Sant'Anna e che, come accennavi tu prima, vedrà foto di miei viaggi nel mondo, quindi da Istanbul a Capoverde, eh, dappertutto e quindi io spero che gli ascoltatori vengano volentieri, non perché siano opere mie, ma perché vedono un qualcosa che magari non hanno mai visto Di questo avremo modo di chiacchierare più avanti, così ricorderemo volentieri. il tuo appuntamento Ricordiamo e invitiamo invece per questo weekend? Do Dove questo weekend via? domani e dopodomani Corio Canavese è 35 km da Torino oltre l'aeroporto eh, nella piazza, si chiama proprio Piazza della Chiesa c'è questa chiesa di Santa Croce bellissima vale la pena venire già solo per la chiesa ci sarà questa mostra geometrie della fotografa Maria Cognetta L'orario in linea di massima è 9, 12.30, 14.19, però comunque siamo sempre lì e quindi se anche arriva qualcuno, come vediamo delle persone davanti alla chiesa, le facciamo entrare. Curatore della mostra Sergio Motta, che state stato ai nostri microfoni, per chi volesse conoscerti e saperne di più, www.sergiomotta.net, il tuo sito, ma anche ti trovano su Facebook e sui vari canali social. Grazie Sergio, buon lavoro e a risentirci a presto per altri tuoi lavori. E grazie a voi tutti. Grazie, ciao, buona giornata. Eravamo collegati con Sergio Motta. Eh, vi ricordo ancora una volta, geometrie, mostra fotografica personale di Maria Cognetta, Chiesa di Santa Croce, Piazza della Chiesa, Corio Canavese, e ancora questo weekend 10.12.30-14.19, curatore della mostra Sergio Motta.